eccoci dieci anni di letto di farla c'è tutta questa destile a ah, Sorrentino Chiesto a Alessandro Le e a Davide Pidussa, che adesso la nostra amica Bianca Maria Bruno ci presenterà, di parlarci di memoria, di presente e di futuro. Doveva essere presente anche il sindaco Delli, che ci teneva tantissimo a questo incontro. Purtroppo l'inaugurazione della fiera che del aveva, è stata spostata. Al pomeriggio e noi ci perdiamo le mosche di Silvia Rodelli però è, è, è, è viva l'otta che si all'inizio che dice, c'è San giudizio con Federico Conner, nessuno l'ha mai capito, credo neanche di lui stesso, però intanto si parlavano e si raccontavano cose. E con lui, quindi da tanti anni abbiamo cominciato a ragionare su termini della memoria, quando ancora di Shoah si parlava dell'Olocausto, quando ancora nel cioè, Museo di Pesquita a Berlino, era c'era il figlio di Berlino, dal Vangelo secondo Giovanni 12,24, se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo se invece muore produce molto frutto il seme è il frutto il seme è il frutto il, il, la nome, il frutto della storia questo è la metafora no, che no, già funzionava con no? in senso naturalmente noi io un questo no? questo è un insegnamento anche crudele, no? Perché quando una nasca, qualcosa deve morire, o qualcosa deve diventare altro, no? Questa idea del passaggio, del cioè un transito da una condizione all'altra. Poi si augura, pensate ad famoso, uno dei grandi libri di Alessandro Cipri, no? Si Tra l'altro, per cui è diventato un Poi discuteremo la casa delle produzioni delle prossime prossima Allora, partiamo da questo discorso, il rapporto tra storia e memoria. Come si costruisce la memoria e come si costruisce la storia? Quanta roba di quello che noi produciamo tutti i giorni pronunciamo storia uh, diventa memoria, quanto diventa storia? Quando quella memoria diventa storia? Come fa a diventare storia? È giusto che diventi storia. Che differenza c'è tra la memoria e le memorie? La differenza c'è tra la storia e le storie, perché noi guardiamo sempre a curare questa come la verità. Cioè, siamo sicuri che sia una sola, siamo sicuri che la memoria sia una, siamo sicuri che la storia che va vale a essere maiuscola come noi la scriviamo proprio prima. Eh, lettera per intendere la disciplina, e sia una volta no, data. Non sia più, non sia più giusto intervenire su modo fare qualcosa, non c'è fuori appunti, diamoci che è trovato, no, Allora, ehm, che cosa dobbiamo, in che senso noi pensiamo che questo, questo numero di intervento personale, ancora utilissimo, sul fronte della base del partire per ragionare su questo tema, sia superato. Um, in uno dei grandi testi di questo numero, no? di Pierre Lorac, che è uno dei grandi storici della memoria francese, e lui parla dell'affetto della memoria, come se l'amore fosse qualcosa che nasce e quindi anche qualcosa di muore. Um, lui individua alcuni due grandi concetti fondamentali che hanno determinato la nascita, l'avvento della memoria, la nascita della memoria. Una è l'accelerazione della storia, riprendendo la formula di Daniel ai figli. Quindi questa storia ricorre sempre di più. Quindi in qualche modo eh, bisogna capire come fare la, a maggior ragione, no? Farla diventare memoria, che cosa diventa memoria, che cosa no. E l'altro grande concetto è la democratizzazione della storia. Siamo tutti noi che la scriviamo. Questo significa che eh, tutta una serie di movimenti fondamentali, che sono quelli che hanno messo anche grandi concetto, non soltanto catastrofico e criminale, ma anche grandi, con tutti i processi di decolonizzazione, dalla decolonizzazione reale, no? di, di, di, interi, di interi continenti, alla decolonizzazione delle nostre menti, no? pensate ai movimenti di liberazione della donna, ai movimenti di, di, di, mh, paritari per le persone di per o per qualsiasi condizione no? di minoranza, di minorità. Fino al momento in cui avviene, nasce l'idea di identità. Qui in qualche modo non abbiamo il discorso che facevamo con i miei uomini. Si identita, perché qui a forza di rilasci, storia, eccetera, eccetera, succede che poi ci impantaniamo in questa questione che la storia mia è il mio lutto è la mia produzione di memoriale la storia della mia gente, la storia della mia famiglia, però, è peggiore della tua è più grande della tua ha più diritto della tua di diventare storia accanto a questo nascono le giorni della memoria le commemorazioni tutte cose fondamentali che poi entrano prepotentemente no? nei pregoli scolastici e i calendari scolastici, eccetera, eccetera, non voglio fare. Ma tutto questo ha ancora un suo senso? O stiamo andando verso quello che Alessandro sorprendentemente con grande coraggio, anche se non so, adesso adesso io quanto sia il suo conto, chiama posto per modo. Allora, chi comincia? Comincia la sua. E non so scegliere che io dovrò accadere a proposito di un'ottima, senza, senza, vi dirò cosa legge, nel senso che questi due termini sono diventati sporchi, perché sono, mi dirà semplici, però per me, memoria è una parola che è entrata di prepotenza nel nostro vocabolario pubblico, dal non molto tempo. Ma la pratica su cui si costruisce la memoria pubblica è invece una pratica che ha molto più tempo. Se io sto, come dire, sulle grandi narrazioni collettive. Seconda questione: quando noi parliamo di, di giorni della memoria, secondo me ne parliamo con una gerarchia di giorni della memoria, che forse non è nemmeno voluta, ma che è prodotta. Se io vi, vi elenco i giorni della memoria che esistono oggi nel calendario pubblico italiano no? e che sono nell'ordine, prendiamoli dal punto di vista con cui sono stati codificati e non dal punto di vista di come si colloca lungo l'arco dell'anno gennaio-dicembre, perché questa cosa ci dice anche in qualche modo che snonderà presente. Allora, il primo, giorno, il primo di questi giorni della memoria è il 27 gennaio. Il secondo giorno della memoria statuito è stato il, 20, il 10 febbraio. E, e ricordano la questione, diciamo, dell'Italia vera. Eh? Eh, perdonate, nominiamo la cosa. Poi il terzo giorno della memoria, se io non mi inganno, ma magari forse posso sbagliarmi, è il 9 maggio sì. ed è quello che ricorda la questione dei morti per terrorismo, per atti di violenza. Poi c'è un quarto giorno che è il 9 novembre, è che è il giorno che ricorda il crollo del Nuovo di Berlino e che è stato chiamato il giorno della libertà. E poi c'è un giorno, secondo me estremamente significativo, anche per la data di scelta, inconsapevolmente per la data di scelta, che è il 12 novembre, che è il giorno dei caduti militari in azioni all'estero, per motivi di pace, okay? che è stata scelta, come data, sulla base dell'attentato dove sono morti, mi ricordo, a Nassiria nel 2003, un certo numero di militari italiani. Queste date entrano coscientemente nella, nella, nella dimensione pubblica per gli eventi che li accompagnano. Vi voglio dire un primo dato pubblico. Solo il 27 gennaio è il giorno in cui l'editoria italiana si muove a produrre libri su quella regione. Diciamo. È l'unica volta in cui voi avete in quelle cinque giornate un'attività pubblica pensata diciamo, in occasione di quella roba non voglio, in questo momento non vuole analizzare perché ve lo voglio mettere lì cioè probabilmente noi dobbiamo riflettere sul fatto che i giorni della memoria diventano memorabili perché tu ci fai anche una costruzione sopra anche indipendentemente da soggetti che la sono okay? che vuol dire chi è che quel, nel caso dei soggetti che sono coinvolti in quell'occasione è capace o ha voglia di mettersi in gioco raccontando un pezzo di della storiografia su, su, su quella parte. Mm? Cioè quello che voglio dire è la conseguenza di quello che noi abbiamo in testa come gerarchia di gioco della memoria che è anche conseguenza di una macchina culturale che si muove in un certo modo, e che non è solamente dei soggetti che sono coinvolti in quella roba, anche se i soggetti che sono direttamente coinvolti in quella occasione hanno cioè un peso, svolgono un peso. Spesso molto forte. Secondo terzo punto che vi voglio prendere, poi dopo magari su alcuni, se sì, volete sì, ci torno dopo, però ve le voglio però indicare in maniera molto veloce, sì, magari qui sì. Alessandro vorrà sì. parlare con ma magari forse ancora più di sì, questo. quindi non sì. voglio fare. La memoria è un processo che si costruisce a seconda di cosa ti memorizzi. Voglio prendervi un dato che riguarda, diciamo così, ancora in maniera molto lata, il 27 gennaio, però che secondo me dipende come si costruisce la memoria. Allora, voglio organizzare un noi pensiamo, alla fine della fiera noi ci siamo messi in testa che il 27 gennaio è la fine della seconda guerra mondiale, in un qualche modo. Anche se non gli corrisponde come data, perché tutti noi sappiamo che la seconda guerra mondiale, in un qualche modo, finisce l'8 l'ottobre. La data finale, sancita da una, resti, da una resa in un, nel territorio dell'Europa, che poi una parte del Giappone c'è tre, tre, tre mesi e mezzo dopo, è l'8 l'ottobaccio. E cioè, abbiamo che il 27 gennaio è il momento in cui eh, come dire, ci sono delle vittime che hanno subito in quella vicenda una cosa specifica. Okay? Okay. Quindi noi colleghiamo quella data, vi lascio perdere come com'è nata, cioè è stato scritto tante volte come è nata, la trovate nemmeno in 3-4 libri italiani, cioè non ci, trovo, non ci sono ad aggiornare sotto. Quella data nasce e ricorda un certo soggetto a mio modo di vedere, quella vicenda ha altri due soggetti che ci riguardano direttamente, se non siamo nella storia d'Europa successiva al 45 e anche quella antecedente, ma diciamo quello successivo al 45. C'è una scena che non ha la data, e che riguarda un pezzo di cittadini europei e cioè il fatto che nel momento in cui eh, finisce la seconda guerra mondiale ci sono centinaia di migliaia di cittadini europei, non mi vuole dare una nazionalità, tedescofoni che vengono violentemente espulsi dai territori che non si perché ritenuti, a ragione, dalle popolazioni territorialmente, perché questi erano collocati, come dire, entusiasti dell'Ottoman, del precedente e quindi vengono espulsi da territori che più o meno sono un pezzo di Polonia, un pezzo di quella che allora, fino 20 anni fa, si chiamava Cecoslovacchia un pezzo d'Ungheria diciamo un pezzo e che confluiscono lentamente verso quella che allora si chiamava Repubblica Repubblica Tedesca che corrispondeva a quella che si chiamava Germania Ovest. Eh? cioè ci sono circa un milione e duecentomila persone eh? cioè qui non stiamo parlando di una famiglia un milione persone che nel casino dell'Europa del 1945 si spostano perché indesiderati nel mondo dove si trovano questo Mh, soggetto, questa massa di persone non ne ha ufficialmente, come dire, non gli viene riconosciuto il suo status di sofferenza. Ancora oggi, un, o quando ne viene riconosciuta, c'è una rivendicazione per cui la mia memoria appunto l'ha detto la sua ma sta dentro un percorso per che la mia memoria è stata la sua perché tu non sei stato in grado di pensare a una storia molto. Quindi, vabbè, quando hai costruito la memoria, vent'anni fa, l'hai costruita scegliendo un soggetto. Lasciamo perdere perché c'era tutta una storia molto intrigante sul fatto che era finito il secondo governo. Voleva dire che erano finite le date dentro le capitali nazionali che raccontavano la seconda guerra mondiale. E quindi tu dovevi costruire un dato immaginario che doveva costruire il senso dell'identità collettiva. Tu non resti mai tirato fuori Auschwitz se tu non avevi il problema di dover dare una data collettiva a un soggetto politico che si chiamava un che non doveva essere un pezzo della strada nazionale dei singoli paesi, doveva essere una data che si collegava a un evento costruito su quel territorio, che non corrispondeva a un popolo che aveva un suo territorio nazionalmente condiviso, ma quindi doveva essere una data astratta. Il risultato è che vent'anni dopo tutti hanno bisogno, invece è una data concreta. E quindi pensano che quella data sia un, una sottrazione della propria sofferenza rispetto a quella data. Bene, lo mettono a parte, lo accetto. Bene, però con per la scena del 45, come si recupera in un qualche modo di Italia, c'è una terza sì. scena, che non avviene in Europa. Avviene in un pezzo di, di colonia dell'Europa. No, fatti sì. specialmente tra Algeri e l'autopiano che sta. Questa scena avviene fra il 15 e il 20 maggio del 1945. La guerra è finita. Una parte della popolazione algerina ritiene che è arrivato il momento di chiedere la sua indipendenza al suo eh, dire, dominatore occupante. Una parte degli algerini che scendono in piazza nel maggio del 1945, una piccola parte degli agenti diciamo, di che c'erano in casa nel maggio del 1945 hanno una rivendicazione concreta perché sono stati quelli che hanno permesso a De Gaulle di parlare in nome della Francia il 22 giugno 1940. Quando De Gaulle fa il discorso ai francesi da Radio Londra il 22 giugno 1940 e parla in nome della Francia libera, la Francia libera dal punto di vista dei militanti che fanno dei soldati. Della Francia Libera, non c'è un francese abitante del territorio metropolitano. I francesi che fanno parte dell'esercito di Legole della Francia Libera per un anno sono tutti cittadini seri, cioè gente che sono congolesi, algerini, tunisini, cioè colonizzati. E il motivo per cui sono favorevoli alle Legole è che sanno che quella è l'unica chance che potranno avere forse un giorno per diventare un paese di. Bene, nel 1945 la gran parte di chi scende in piazza in Algeria non ha avuto quell'esperienza, però chi li guida ha avuto quell'esperienza? È il nome del fatto che ha combattuto per la libertà del proprio impero a cui non appartiene, appartiene come subito chiede dell l'autonomia dell'Algeria. L'esercito a cui loro stessi appartengono scende in piazza, li affronta e tra il 15 maggio e il 20 maggio rimangono morti sulle piazze d'Algeria. Secondo l'esercito francese, non meno di 7.000 persone, secondo le fonti della storia, diciamo, così, dell'esistenza degli algerini, circa 60.000 persone. Allora, quando noi parliamo di fine della guerra, parliamo di giorno della memoria che finisce la guerra, forse dovremmo avere in mente tutte e tre queste scene. Noi, difficilmente e con molta difficoltà, riusciamo a tenerne una. Allora, dentro qui c'è un'ora di come si forma la memoria, cioè una cosa è quel giorno la memoria e altra cosa è la memoria che sta dietro a la memoria o intorno. dono giorno. Vi provo a sì. prendere un ultimo punto, poi vi sì. fermo, perché se sennò... no non Noi oggi ci ragioniamo di memoria, cioè secondo me ne ragioniamo sulla, sulla base del fatto che, in, come dire, siamo difficilmente capaci di costruirci un'identità. Allora, voglio partire da me semplicemente perché è, come dire, ho la presunzione di pensare che è il soggetto che conosco meglio. Allora, eh, io sono nato nel 1955, sono entrato nella scuola italiana, eh, come dire, per il rotto della cuffia nel 1960 e ho fatto il processo educativo della scuola italiana, diciamo prima del in quella scuola, quello che vi voglio dire è questo: magari forse alcuni di voi se lo ricorderanno. Molti di voi invece non se lo ricorderanno perché sono nati dopo. Sono altro, sono, hanno fatto la scuola in un altro calendario. Circa la mia scuola, quella elementare la scuola, è di perché è quella che ho fatto, perché è lì che si forma l'identità di un individuo. Secondo me, era fatta così: c'è la scuola il primo ottobre. Il 4 ottobre era la festa da San Francesco. Ve lo dico perché per la maggior parte di voi, suppongo che nessuno si ricordi nemmeno cosa sia okay? partita fa la festa il primo novembre, il 2 novembre e il 4 novembre poi la festa l'8 dicembre poi c'era Natale, che non si andava dal 22 al 23 dicembre fino al 7 gennaio Io non esisteva tornare a scuola a 3 gennaio no? poi c'era una data nazionale che era l'11 febbraio che era il giorno in cui il Fartaliano ha fatto il concordato con la chiesa poi c'era il 19 marzo che era San Giuseppe poi c'era Pasqua, c'era il 25 aprile, c'era il primo maggio, l'ascensione, Pentecosti che stava più o meno tra il 2 giugno, forse no, poi c'era 2 giugno e poi c'è la scuola e intorno al 10 giugno. Ora io sono... Ah, mi sono dimenticato una data che non era una festa ma era una data di pratica, la scolastica sotto le scuole elementari, era il 38, era il giorno dedicato al risparmio, dove ti imparavi il rapporto con i soldi. No. Imparami a non speckle, la festa degli imparami no. al rapporto di sapere che i soldi vanno Ok? Allora quello che voglio dire è lasciamo perdere la filosofia politica che stava dietro a questo lungo calendario di dati. Il dato però è che il ritmo con cui il tuo anno scolastico, che penso nella testa di tutti noi, se dovessi pensare l'anno non comincia a congenere, ma mia testa, l'anno che eh. comincia il giorno dopo che ritorna alle feste. E cioè, quindi in qualche modo testa la scuola ancora pensa. Eh? penso che qui sia una festa di tutti cioè credo di essere l'unico però insomma la mia allora, il, e in un qualche modo l'anno secondo me finisce per il 99 insomma non finisce il 30 dicembre allora per, esattamente perché come dire come uno è costruito dal punto di vista didattico per è costruito nel, come, nelle sue sensazioni di come divide il tempo di come pensa la fine della settimana eh? come pensa la fine di tutto no? allora quello che voglio dire se io mi avessi ad andare alla di oggi Qual è il senso del suo calendario civico? Quali sono le sue date? Perché noi se non ragioniamo di memoria di questo dobbiamo parlare, perché se no eh, ragioniamo di un calendario che non c'è. E forse capiremo che il calendario che è pubblico per la maggior parte di una popolazione media italiana che sta sopra i 35 anni non è capace di costruire un calendario civile per chi sta sotto i 35 anni, perché non appartiene alla sua quotidianità o se gli appartiene gli appartiene in maniera molto indiretta in termini di valori, di immagini, di icone di dati alla fisica allora quello che voglio dire è e qui mi fermo quando noi ragioniamo sui giorni della memoria e quindi ragioniamo su cosa significa la memoria ragioniamo in un qualche modo secondo me sul tentativo di colmare un vuoto con un sistema meccanico eh, chiamiamolo così tecnico ma che è incapace di costruire un senso o che è molto limitato Primo punto. Secondo punto, accanto a questo, probabilmente incide tantissimo su il, come dire, sullo sullino tra memoria e percezione della storia, il fatto che i giorni della memoria o il concetto di memoria così ha mh, sostituito quelle che sono delle pratiche di identità collettiva da società civile. Noi non abbiamo lasciato la parola memoria, secondo me, inizia a diventare, identità sono due parole che iniziano a far parte del vocabolario pubblico, individuale e collettivo, quando smettono di esistere, di funzionare le agenzie collettive dell'identità. Le agenzie collettive dell'identità sono il sistema associativo, il sistema dei partiti politici, il sistema di pensare che tu, come dire, hai delle scadenze, dei confronti che non sono, che sono anche delle scadenze settimanali, se non e che sono date dal fatto che tu sai che volente o no che ti possa piacere o meno che, ti possa, e che tu abbia voglia o meno esiste come dire un ritmo della tua vita privata che però è anche pubblica dove ti incontri con delle persone anche ti scontri con delle persone questo non fa più parte a partire dal fatto che con quelle persone hai comunque però un legame che è dato dal fatto che tu avete pensato spesso delle cose insieme avete avuto delle date insieme avete avuto delle esperienze con me. Bene, questa condizione è una condizione che secondo me oggi noi non abbiamo. In Ed è il motivo per cui noi siamo ossessionati dalla parola memoria e identità, ma siamo anche attratti tantissimo dalla parola memoria e identità. Perché ci manca una pratica. E allora dobbiamo inventarci una storia, una pre-storia e forse un futuro, che ci dice chi siamo, comunque, se no non sappiamo. e io volevo dire una cosa poi eh? sono veramente di quanto non è stato. Eh, qualche anno fa eravamo con un meeting annuale di Yurusilin che quest'anno non si fa da conversare, quindi da qualche settimana prima di detto pure eravamo di mm. in Lituania e eh, molti di voi sapranno che Yurus ha avuto una storia spaventosa no? eh, a parte che un buon anno stata parte, la vostra ha visto nascere il Bundes, i gruppi del socialismo centro-europeo, antisionista, quindi una storia di enorme e spaventosa intesa, di cui naturalmente non sa che è nessuno. Ma noi eravamo un intellettuale occidentale, più più manipolo di tutti eravamo questa splendida università con queste pareti che si levano in un silenzio surreale c'era questa signora eh, che brevemente ci racconta la sua storia con un cognome eh, sapete che i titoli c'erano tutti i cognomi sono tutti personaggi di Asterix no? che finiscono lì con sono molto divertenti per cui eh, questa signora che è una buona storica del teatro in realtà era un nome ebraico e lei era stata praticamente da appena nata lanciata dalla madre che stava finendo in un campo di sterminio, lanciata a una vicina di casa che, appunto trovandosi questa bimbetta tra, tra le braccia, la grebbe come sua figlia e la salvò. E questa donna è una storia... Lei che appunto, ci raccontava a un certo punto ci disse, platea, che non aveva neanche il coraggio di respirare, rispetto a questa storia, ci disse: voi occidentali, non, non camminate mai da noi, la seconda guerra mondiale è finita nel 1953, quando è che prenderete atto di questo? Noi, stato di salute perché. 53 cioè a quel punto tutti ognuno di noi cercava di farsi lo straccio di storie di passare qualcosa che, che in realtà da 53 era molto stabile può essere può, che può essere insomma non si sapeva fatto sta che da lì noi abbiamo cominciato a lavorare sul discorso di riscrivere le storie europee non la storia europea le storie europee perché poi quello dire che Lasciamo perdere po' la loro città di Santo Santo, noi tutti siamo, qui. tra l'altro facciamo pure i cioccolatini per il la memoria, cioè come cioccolatini a Gonzaga, cioè vuol dire bisogna stare attenti a questa roba, eh. Eh. ma c'è cioè, tutto questo poi, non solo dell'Europa occidentale, nostra omologa no? e frequentatrice di giorni della memoria, variamente fondati sulla base di considerazioni più o meno appunto, storicamente, socialmente minoritaria della frattura fraterna. Del... credo di condividere più parte con voi, anche quello che c'era da dire prima. Mettiamola così, l'oblio è un problema, è una questione, ma il contrario dell'oblio non è la memoria, è la storia, o le storie, come diceva. E ovviamente questo è un tema molto complesso, può essere riarticolato in voi, può essere anche criticato in molti modi questa affermazione. Io credo che ci siano due o tre piani della questione, no? e proverò uh, ad andare il più possibile con ordine. Il primo è questo: racconto un aneddoto sugli ultimi libri dello straniero. Abbiamo lanciato un dossier per gli scrittori, diciamo del 40, del 45 italiani. Mossi da una constatazione, quello che in Italia oggi escono molti libri, diciamo, fiction, non fiction, al confine fra spesso, in qualche era mezzo, tra uh, fiction, fotografia, eh, riportare eh, forme libri del racconto, che interrogano il passato prossimo dell'Italia, che interrogano le, le, le pagine a volte non raccontate e spesso sono un po' di libri. I nomi sono un po' i soliti, no? le pagine meno raccontate della seconda guerra mondiale, lo stragismo, il terrorismo, i morti di mafia. E, mh, eh, Penso, penso al libro di Lorenzo Tavolini sul, sul nonno Alessandro, penso al libro di Elena Tagliani che raccontavo stamattina sulla vicenda dell'armata polacca all'interno della campagna d'Italia. Poi arriva a Monte Cassino, penso che so per citare proprio i libri de degli ultimi mesi: c'è cioè un incontro a Mantua la settimana scorsa, penso a quello di Giorgio Fontana su, su un giudice ammazzato. Dai, dai Pegatisti, sostanzialmente un primo romanzo ma di la figura di Alessandrini o un libro che non è fiction, ma è un ufficio di Valenta Tovagi sulla strage di piazza della, della Loggia, e altri se ne potrebbero citare, perché per dire questo quattro numeri dello Straniero abbiamo raccolto 70 interventi, testimoni che in Italia si scrive parecchio, e, e spesso anche in decenni a morte. Perché c'è questo interesse? No? Perché questa è una domanda qui più che da critico della letteratura o una rivista culturale quasi da sociologica, non letteraria. E io credo questo, no? eh, eh, Bus prima, nella parte finale del, del suo intervento, analizzava una sorta di schizofrenia che sta. A... Una so... Mi sentite male? No. Sì, sento ribombarlo un po' proprio se un problema, forse va passato un po' il Mix. Si sente? Allora, Vilus ha prima analizzato una sorta di schizofrenia che, che sta eh, al fondo della vita pubblica di questi anni, una schizofrenia che credo anch'io di percepire in questo modo. Cioè, noi siamo da una parte un paese che, ovviamente non dico paese, intendo l'Italia, ma non solo l'Italia, però per restringere il campo, se no non parlo della storia universale, parliamo dell'Italia, del dell il nostro orizzonte di dibattito pubblico. Siamo un paese, lo ripetiamo spesso, di una sorta di eterno presente per cui ciò che è successo 4, 5, per non parlare di 10 anni fa è, è bandito, non è contemplato, non si stabiliscono le relazioni. La critica della politica nacque perché è capace anche di stabilire in esso tra passato prossimo passato e presente, eh, presente, scusate, passato presente un e detto questo, però siamo anche un paese in cui, se tu sfogli quotidianamente i quotidiani, la terza pagina, un giorno sì e un giorno no, è occupato non solo della costruzione retorica immediata di quei giorni, della memoria già modificati, ma come la cultura si fa sulla base degli anniversari. È 30 anni che è morto quello, 40 anni che quello è morto il Nobel, sono 100 anni che c'è stato quell'evento, ma è tutto costruito questo. E questo Denota una schizofrenia. La domanda che mi pongo è se questo modo di fare cultura sia funzionale a spazzolare la storia contro pelo, come diceva Benjamin, o a irrobustire la gabbia del presente. Io temo che sia più funzionale alla seconda che non aprire i giochi sullo spazzolare la storia contro e credo che invece il senso profondo di tutti quei libri che vanno verso quel rapporto col passato nascano da questo passato fastidio e provano a riaprire eh, un rapporto col passato diverso. Ovviamente io credo che eh, ecco, è inevitabile che, che ci sia un bisogno di memoria e una costruzione di memoria che nel Novecento la costruzione di memoria sia stata fondamentale per tanti movimenti di liberazione nazionale, che, che è inevitabile che questa cosa abbia un intreccio tra passioni e cante, di cioè, non è questo quello che loro mi chiedeva sempre per l'incontro stamattina sui Balcani occidentali, sulle Albanie, sulle... su Albania e sull'ex Grecia, si lamentava un po' anche lì una schizofrenia europea, appunto, non solo italiana. Tra rimozione del passato, assenza di rapporto col passato e utilizzo privatistico, strumentale a fine di lotta politica quotidiana di quel passato, nel mezzo manca solo una storia pubblica, ma proprio una storia insomma, intesa nel senso come di analisi storica del passato di una storia come essere una perché poi quando noi appunto, facciamo questi discorsi siamo più poichegrianti quando siamo anche regrianti, no? ci cioè, diamo per dato che ci sia una storia che essere maiuscola, che ci sono delle parti principali, delle parti secondarie, cioè, eccetera, ma qui intendevo storia nel senso Io visto da questo punto di vista la memoria diventa una cosa eh, spesso ambigua e anche pericolosa, perché rischia di essere qualcosa che la mia memoria, che la costruisco da me in un angolo, rischia di essere qualcosa molto indulgente nei confronti di se stessi, del proprio gruppo, della propria parte, rischia di essere spesso un'antitesi del concetto di autocritica. Sono rare le memorie che si fondano su. Sociologica, non come che, poi ci sono grandissimi libri di memoria che questo è un altro processo culturale. E quindi eh, come dire, siamo arrivati a questo modo. Noi credo che siamo in analizzare, questo è un tema forse complesso su cui riflettere, cioè come tutto questo agisca in una società che anche stamattina si defineva post-democratica eh, è un tema interessante perché ho la sensazione che però eh, storia e memoria siano su due piatti differenti della bilancia e che tanto spingiamo il bisogno di memoria come il bisogno di passato, tanto dimentichiamo un rapporto storico con, con esso, un'analisi storica con, con esso. C'è un intreccio eh, ovviamente tra, tra questo e, e um, il processo di vittimizzazione e di vittimismo, vedo che ora non posso, vorrei fare quello che anticipa magari il tema che sono successivamente a Renta, però tu hai qui il libro di Daniele Figlioni, ora ti lascio subito la parola perché credo vorrai passare a questo tema. Ecco, credo che ci sia, come dire, questo, come dire, questo binomio memoria e storia a un comitato di di pietra che è il tema della vittima e l'utilizzo nel dibattito pubblico che si fa del concetto vittima. Eh, la sensazione che faccio racconto una cosa personale su per personale, una no? cosa sto, sto lavorando in questi mesi nel mio prossimo libro. Ho no? cominciato a lavorare a un libro per la Rafertimelli partendo dalla strage del, la famosa strage del 3 ottobre di Lampedusa un anno fa quella in cui sono morti 360 persone. No? 360 e 3 cioè non erano 360 africani, sfigati, morti di fame, erano 360 eritrei. Tanto forte, non negativa, intendiamoci, non tanto forte è stata la costruzione mediatica delle immagini delle vittime, costruzione di dico, positiva perché Papa ha fatto una bellissima omelia, su quell'anno frate e credo che tutta l'operazione Mare non viene donna una decisione del governo dalla più del Pontefice. e i giornali, per due uh, settimane ci hanno raccontato tutto di quella tragedia quanti erano raccomandati, i corpi sono stati educati le stile, i bambini, le lettere a bordo quello che aveva laurea. per nessuno o pochissimi si sono posti la domanda perché questi erano tutti e tre e perché? E che chi erano? Cioè quali erano le storie o la storia che avevano alle spalle. E questo come dire è un processo separato dall'assunzione dall o dal filiale ruolo di vittima che ti sta davanti. Perché come dire tutti i libri da parola di vittima, quindi non solo delle persone in carne ed ossa, ma la storia che sta alle spalle probabilmente che quella, quella posizione irrelata della vittima comincia ad avere delle relazioni non solo con la storia, in quel caso africana contemporanea, che c'è importante dove si è enorme forno d'Africa di anni, ma anche con l'Italia. No? Io credo che questo discorso del rapporto, non, non, non credo che la memoria sia eh, automaticamente qualcosa che fa cazzotti con la storia e credo che ci sono stati importanti memorie opere le opere memorialistiche che hanno riaperto il campo della storia. Però oggi un'antitesi fra la storia e questo tipo di memoria che va codificando, modificandosi lo vedo. Naturalmente, eh, eh, a me piace una cosa. Questo vostro destino, tu, Davide, voi vi echeggiate, non so mai chi sto leggendo, è eh. una bella sensazione di confusione tra due teste che pensano. In maniera diversa, forse, però allora, andate a scrivere questo appunto che ho evidenziato, memoria e memoria del male. Mi veniva in mente un'altra cosa, Marcel Cohen, questo grande scrittore francese, in Italia non si fida nessuno, questo succede, eh, che, eh, di cui abbiamo pubblicato tanto fa, forse era il numero 96, un testo che... Eh, che avevamo tutti, forse era il peso del passato, credo, non forse sicurissima, però il sottotitolo era sicuramente una show anche infisce mai. Masselco è ebreo eh, 75enne, eh, sostiene questo testo, di cui poi abbiamo, abbiamo discusso a lungo a noi insieme, perché lui ogni volta mi per deve spiegare perché. Mi proprio testo, quindi c'è tutto un lavoro poi di confronto. Um, perché eh, secondo lui la Shoah è cominciata con Verdun la e da loro è mai finità? Se volete, nella logica di provocazione mi molto <ride> di provocati, ma la sua una provocazione. Eh, e poi c'è un'altra cosa: eh, sicuramente la logica vittimaria la memoria siamo stati così bravi che l'abbiamo fatta diventare una roba, che, cioè una proprietà privata. E In questa, nella logica della memoria della proprietà privata, allora certo che la gara di chi è più vittima eh, scatta, no? Forza, perché questo è... io devo portare a casa uno scudetto che corrisponde a un certo tipo di premio o di compensazione o di riconoscimento eh, noi dobbiamo lavorare per far hmm. diventare una memoria un bello numero Quindi la dobbiamo sottrarre, prima di tutto, eh, ah. la ragione di questo libro di Daniele Giglioli, La, la critica della, della vittima. Che giustamente Davide abbiamo ancora documentato, dicendo che eh, è drammaticamente, straordinariamente, dolorosamente giusto. Come dice, è vero, perché è una sofferenza in cioè, questo libro, ed è straordinariamente vero. Hanno uscito un altro molto interessante che si intitola Memorie di Pietra, di momenti delle dittature. è appena uscito Raffaello Gottina, a cura di questo russista che si chiama Giontiero Piretto, che ne ha appena arrivato, non... però libro ho Però messo dentro perché è interessante il fatto che si comincia a intravedere un orizzonte post-memoriale, come se c'erano gli intellettuali che hanno di guardare avanti, di interessarsi a un, a un futuro condiviso, eh, per il quale è necessario che anche ci siano stracci di, di passato condiviso naturalmente. Cominciano a essere un po' scusi di questa questione della memoria, La no? celebrazione a tutti i costi, del cioccolatino del Mozart, eccetera eccetera. E cominciano a porsi le non da posto in post memoria, o una memoria, come dico io, bene comune, sottratta alla logica della proprietà privata e quindi della mia vittima e le ne sono hanno sofferto più delle due. E poi io lo faccio di mandare di sacco, penso. Eh, mi è capitato anche con esimi e, e inerti studiosi eh, di litigare perché eh, quando si parla di Shoah, quando si parla dell'Olocausto per scelere un termine, diciamo, eh, vabbè, più neutro come se l'Olocausto fosse cioè, quello di tutti e la Shoah che si scoppiano degli ebrei. Cioè, ma perfino su questo adesso in discutere, insieme dei i e, e c'è chi sostiene che il primato della Shoah, della storia degli ebrei, pesa di più, e numericamente è sicuramente vero, sono anche in rispetto alla Shoah degli ezin, degli omosessuali, dei prigionieri politici, qualcosa di genere, cioè di che cosa state parlando? Allora, io non accetto questa voce, mi devo sottrarre, però culturalmente non ci sto. E, e, e, e credo che sia giusto che tutti si lavori insieme, laicamente, a la costruzione di qualcosa di un po' più elastico. Noi abbiamo bisogno di una memoria da cui si può entrare e uscire. Cioè non può essere che un one way street, una volta che infili quella, quella, che in quella strada, già si sa come va a finire noi dobbiamo avere la possibilità di muoverci all'interno di questo meccanismo, se no piantiamo appunto, mettiamo i piedi in un blocco di cemento, una volta che quel cemento si è rappreso ma li stiamo, li stiamo Piantate là, non facciamo nient'altro. Questo non è possibile. Mi allora, funziona allora, tutto. Sì, sì, allora io vorrei prendervi. Due, ragionando, partendo da questo presupposto, cioè che esiste un modo in cui eh, quelli che sono stati vittime raccontano se dopo l'uscita dalla condizione di essere vittime, che, vittima, che eh, in parte con molto riguardano l'entità collettiva dove appartengono, tanto essere chiari sono le non lo diciamo esplicito, ma non so è questo problema allora, dov'è questa cosa, secondo me? è che per uscire dalla condizione in cui tu metti come dire, il primato del, di ciò che tu hai subito, che per un... alla fine non c'è mai la sofferenza di qualcun altro. La prima cosa che secondo me un gruppo umano che racconta la sua sofferenza deve essere in grado di fare, deve essere in grado di scorporare il racconto della sua sofferenza o la ricostruzione del passato della sua sofferenza rispetto, come dire, a una rivendicazione politica che gli consente quella sofferenza. Cioè, se non c'è questo passaggio, noi da questa condizione non, non ne usciamo mai. Per due motivi, secondo me, non ne usciamo mai. Primo, perché abbandonare la condizione di sofferente significa assumersi delle responsabilità. Non funziona che non riconoscere che si sono fatte delle stupidate. Significa assumersi delle responsabilità nella storia. E questo, la vittima è molto difficile di assumere. Secondo, non c'è una vittima assoluta. E cioè nel rapporto, eh, nella storia, proprio essere stata di vittima, ci sono anche tanti meccanismi che ti hanno portato a quella condizione e non solamente che ti hanno, hanno messo di fronte a perché secondo me quello che è in gran parte avvenuto all'interno del mondo ebraico è un paradigma che oggi è dominante dal punto di vista dell'immagine, cioè è prevalente quel tipo di condizionamento, di storia, ma il paradigma che lo fa essere non è specifico di lui, Mi spiego bene per uscire da quella condizione occorre secondo me delle condizioni al di là come dire del fatto che tu eh, hai tenuto che da quella condizione tu ne sei uscito perché hai avuto in cambio una combinazione quindi tu hai poni come condizione memorizzata che la sofferenza ti dà una ok? ora teniamo fermo questo, questo principio la sofferenza ti dà una dice Giulio di questo libro quando sottolinea questo dato, che è uno dei punti di partenza, nella metà di questo libro lo trovate, insomma, lui fa tutto il ragionamento su cosa è successo con la guerra dei sei giorni, che tipo di riflessione viene fatta, come dire, a partire da cui soggetto o la cui figura fondamentale, che cui individua è la retorica o la comunicazione pubblica, la riflessione pubblica del Signore che tutti noi conosciamo, che si chiama Elise che lui analizza in alcuni passaggi che stanno tra il 1964-65 e il 1968-69, lì si fonda la retorica. E qui la retorica secondo me ha cioè è esattamente lì che si fonda la retorica. Il meccanismo è corretto. Il meccanismo è corretto. Dove tu puoi meccanismo Secondo me. Puoi sgonfiarlo in due... Il primo elemento è che tu devi tentare di raccontare una storia plurilocale di quella essere dotati con disegni, dove tu probabilmente scopri che c'è una gamma enorme di reazioni, condizioni, adattamento a quella storia. Nessuno dice mai e racconta mai qual è stata la storia editoriale di un libro che noi oggi consideriamo fondamentale e che è la distruzione della Europa di Laura Libro. Il libro è la prima di ma che ci ha messo per diventare un libro pubblico 25 anni che era insopportabile e cos'è che veniva raccontato lì dentro? in forma anche molto tempo, tra l'altro veniva raccontato che il meccanismo che porta alla distruzione del libro di Europa per un certo pezzo vive anche del processo di collaborazione delle popolazioni ebraiche in Europa su se Ancora peggio, e ha avuto, a quel punto il libro di Hitler, che era già avvenuto circa cioè, quindi indietro, non potevi tornare. Quando Friedland ha scritto, quello che può essere considerato il superamento del libro di Kilberg, eh, a cui i mm. volumi, se io non mi sbaglio, titolo è ebrei tedeschi, uscito per edizione italiana per carizzanti i sì. Lì dentro c'è un altro meccanismo, molto interessante, di come tu, come dire, costruisci la tua distruzione. Perché lo dico questo aspetto? Perché il meccanismo dell'essere vivo vive di due meccanismi retorici dal punto di vista della storiografia, ma anche la retorica politica. Vive sul fatto che tu costruisci una narrazione, anche storiograficamente descritta, cioè una storia, che ti viene fornita dagli archivi e dai documenti del tuo, fra virgolette, nemico o ex nemico, e la costruzione il conto che te poni, che te proponi, è solo la storia vera. Mm? Cioè, tu non produci mai i documenti che mettono in discussione come tu ti sei comportato, ma tu produci storie che accompagnano la vittimizzazione della tua esperienza. E in quella maniera tu costruisci un meccanismo estremamente vittimario. vittimario. Secondo me non è un caso, dice... Cioè, c'è certo, tutta una riflessione che cioè, oggi, secondo me, nel mondo ebraico, chi la rappresenta, il tentativo di uscire da questo meccanismo, lo dico non perché ho la pretesa di essere o di praticare con un di un'istoria, ma perché io penso che la narrativa difficilmente è in grado di trasmettere questa convinzione, a meno che non sia molto grada. Allora, la persona che, lo storico che secondo me oggi ha tentato di contrapporre, di costruire questo meccanismo è appunto soffrire. Dopo soffrire, non vedo uno che sia capace di smontare questo meccanismo. Lo dico non perché, ve lo voglio prendere un altro punto di vista, perché io penso, per esempio, ve lo dico seccamente, perché io penso che il alpaper, per prendere un'altra questione, e quindi come è, è la storia del rapporto fra Israele e Palestinesi, il alpaper non funziona. Perché il alpaper per produrre ciò cioè che può produrre, così com'è, capite il più grande storico oggi che si occupa di questo palestinesi. Loro dovrebbero tirar fuori non solamente i documenti, né non solo quelli dello Stato di Israele, non solo quelli dell'agenzia sinistra, non solo quelli dell'occupante inglese, ma dovrebbero tirar, cominciare a tirar fuori serie arfinisti che sono delle famiglie dell'Arabia Saudita, che sono le famiglie del di isolate, perché là, quello è un pezzo di quella storia. Ma se tutto sulla storia... Sei solo capace di raccontarmi la storia reale, non funziona il meccanismo. Quel meccanismo vittimario che tu credi che l'altra parte l'ha intrecciata dentro di te. Questo è il risultato. Allora, per dirne una, secondo meccanismo, che riguarda il meccanismo vittimario, perché il mondo ebraico non è scelto il meccanismo vittimario? Perché secondo me quello che non si racconta è un'altra storia del suo precedente della sua precedente condizione di viti e cioè un pezzo oggi prevalente dal punto di vista della costruzione del senso comune del mondo ebraico è in gran parte risultato non del mondo ebraico di provenienza europeo continentale cioè non sono gli esseri tedeschi inglesi, italiani, francesi o russi sono ebrei usciti da Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Iraq, Iran. Sono quelli che hanno già la maggioranza. E se tu oggi non fai i conti e non racconti il conflitto di cui loro in parte sono stati in sono sono anche partecipi del proprio conflitto, tra gli 30 anni 30 e i 50, difficilmente entrerai dentro il meccanismo culturale. e difficilmente lo smonterai. Quindi non è solamente un fatto di autoscienza, è anche di pratica storica che non c'è, secondo me. Cioè, è anche l'effetto di uno sguardo, se, a mio modo di vedere, estremamente occidentale. Vuole dire una cosa, noi non siamo mai in grado, non siamo stati mai in grado di capire cos'era la storia russa fino a quanto le fonti scrive la storia russa sono state fatte con le fonti in lingua non russa non abbiamo capito la storia russa è, è il motivo per cui Franco Venturi è un grande Stato uno degli anni capaci di raccontarci un pezzo della storia russa è perché improvvisamente uno storico ha preso in mano fonti in lingua originale e ha ragionato sulle fonti fossero essi pensiero politico pensiero filosofico letterario non non, non saremo in grado di capire come funziona il meccanismo come di, di vittimizzazione, sia esistente in Israele, sia esistente in gran parte del mondo se non proseguiremo come fonti quelle che non altre lingue. Fino a prima non penseremo che la storia di un mezzo di mondo, la racconteremo con le fonti di lingua noi ragioneremo con la politica estera. Cioè ragioneremo sulla comunicazione fatta all'estero il cui effetto è esattamente quello di incrementare il tasso di vittimizzazione perché è politica la comunicazione dall'altra parte, è un termo lo, cioè, quello che... Eh, e eh, non lo dico perché... secondo me non lo dico per ovviare un problema perché ci vuole tempo, a mio modo di vedere molto tempo e una delle cose... la vittimizzazione vi vince sul racconto, come dire, che è capace di lavorare sulla lingua quotidiana, di, a chi sta comunicando. Una delle grandi vittorie di Putin è stata l'uccisione di Anna Politowska, ma non perché era un individuo che raccontava cos'altro, perché lo raccontava dentro un sistema linguistico che apparteneva a quel sistema linguistico. La forza, esempio, di, di quella comunicazione stava nel fatto che avveniva in quella lingua, non in un'altra lingua. E la forza di comunicazione è lo stesso che voi non, non distruggerete quel meccanismo ventilare, perché non è solamente una convinzione. è un problema di strumenti. È un problema di strumenti. Noi possiamo raccontarci che siamo un mondo globalizzato, ma l'identità è un processo che non è che è l'antiglobalizzazione. Vive dei meccanismi culturali comunicativi identificativi che, non so, che rifiutano la globalizzazione. e Il primo principio che tu rifiuti della globalizzazione è quello che dice la mia lingua è traducibile in una lingua internazionale. Io so esprimere un sentimento con quella parola che è intraducibile. Sembra strano, è così. E guardate che eh, questo vale. Eh? lo dico perché secondo me la più grande sfida che noi abbiamo per tentare di capire come si costruiscono i paradigmi come dire, fortificanti dell'identità nasce dal fatto che gli elementi fortificanti dell'identità sono le parole semplici su cui si costruiscono sensi comuni dentro le singole vita. fino a che non uno riesce a giocare e a smontare le parole che a gruppi di collettività danno un senso della propria comunità. eccezionalità della storia perché questo è il punto no? noi riusciremo assolutamente a rompere quel vincolo. è una battaglia durissima dal punto di vista culturale perché presume che non ci sono lingue come dire, imperiali che permettono e consentono di capire il profondo dell'identità di qualcuno i sentimenti qualcuno. una cosa che posso scrittrice anche lei Svetlana Alexievich che tra l'altro ha scritto delle cose molto importanti famose Barry Tanzinco te lo ricordi sui russi in morti durante la visita dell'Afghanistan no l'invasione dell'Afghanistan negli anni 70 anni 80 Barry Tanzinco che porterebbe libri ha pubblicato molto bene dai roma noi poi abbiamo pubblicato una una piccola, un capitolo in più perché uh, avevano fatto tutto un lavoro anche per la Svetlana in eh, Allora, la scorsa scriveva, scriveva parlava e parlava su quanto era. E in giro, con lei, con una, una, una, una, una, una redditrice per Berlino, per Dentro, per perché non si riusciva a capire per quale ragione questa non riuscisse a fare 200 metri senza Pedersi. Però, vabbè, a prescindere da a questo. Eh, quando lei aveva già, aveva già raccontato che aveva subito una minaccia, era, era stata avvelenata in un Uno dei suoi viaggi in, uh, da Mosca verso Grosby era stata avvelenata ed era praticamente era per 48 ore perché gli avevano dato il sacco di di schifezze in aereo. Per levarla di mezzo, lei era riuscita a salvarsi caso, voglio dire. Eh, ma la cosa più incredibile è che poi noi, per ricordarla, quando ci fu la, la storia di Beslam, che vi ricorderete la famosa scuola, eh, noi per ricordare Anna e allo stesso tempo per rispettare in qualche modo proprio quello che dici tu, la fedeltà del testo, eh, quando ho un contatto con un'amore addirittura economica perché scriveva uh, come, come scrivo. E siccome sapete che in Russia non c'è un certo problema di dubbi writing, di dubbi che uno mette pare, dubbi, non paghi niente, mette... cioè non ti devi neanche preoccupare, chiedermi no? diritti, Una rivista internazionale come la nostra, è cioè, una macchina, riga da poco, ovviamente. Però nel caso di... non mi ricordo che si chiama l'antimentore della nuova Comunque, uh, entriamo in possesso di questo testo, scrivono i che racconta della preparazione della strage di Beslavia, una cosa da, era impressionante soltanto senza capire niente di avere in tornava indietro, era la scrittura di Anna che era come se fosse incartata su se stessa. Noi abbiamo la lavorato estremamente su quel testo per renderlo leggibile in italiano e per non far sentire lo shock culturale, no? lo shock culturale del passaggio da... Quali altri corpi possiamo cercare di passare loro per evitare che facciano i nostri stessi errori? Mettiamo così, possiamo cercare è... eh, o, o viceversa, ma c'è un po' di che possiamo prendere. Certo, sempre... eh. No, noi, no, no. Beh, io penso, no, ovviamente, condivido pienamente il discorso di Pidusa di sugli archivi e l'importanza degli archivi. Mi veniva eh, in mente, non ci parlava di un segno, una bella pagina di, di, di Victor Serge delle mura di rivoluzionari con i mm -hmm. grandi una buona del titolo eh, in cui praticamente descrive questa scena in cui vengono assaltati gli archivi della polizia zarista e lui dice che sostanzialmente che grande cavolata questo impedirà non solo di accettare che ovviamente chi distrugge c'è cioè, la che c'è anche chi ha intenzione che vengano distrutte le, vengono distrute, bello, le chiare, no? e perché ovviamente il complici e magari le spese greche, questa cosa impedirà eh, più o meno così che dice che impedirà di fare storia e dove non c'è storia anche nella migliore delle ipotesi c'è cioè una ricostruzione ideologica di ciò che non puoi fare lavorando sugli archivi, questo mi è un modo essenziale e non cito Albania perché l'Albania è il nodo non solo, Linda diceva stamattina non c'è un museo del, del totalitarismo staliniano, ma, ma anche quello degli archivi. C'è un bel film, ehm, un piccolo film di un regista albanese che si chiama Anvisala. Eh, mi piace raccontare brevemente allora, la storia perché ha a che fare con quello che diciamo, anche con lo stato degli archivi, perché ha a che fare con questo intorno cioè tra memoria, storia, elementi familiari ed altro. Perché devi andare dall'altro per vedere le cose. Eh, è un film. Se, del meglio di tanti altri film, il rapporto tra generazioni e tra la memoria delle generazioni, il rapporto tra storie, e tra no, memoria tra generazioni. In breve lui, nella sua vita di casa, trova una scatola labbra e c'è un nastro nastro un filmato. Film, film, lo carica e l'immagine è muta, non c'è il sonoro e vede la madre che allora era giovane, aveva vent'anni, era dirigente della gioventù comunista a parlare accanto ad Enverogia. Va alla madre e dice, ah no, perché la famiglia diceva ah, guarda come è giovane, c'era Enverogia, dice ma che cosa dicevi? E la madre dice non mi ricordo, chissà che, che cosa. E lui non si dà per vinto e raggiunge un tecnico della televisione albanese e gli dice ma ehm, l'audio è questa? E lui dice no, gli audio sono andati. la vista di chi ora lo distaglio sarà irrecuperabile qui non si è aperto e che cosa fa un'idea geniale va all'istituto sono venuti, e si fa tradurre il labiale e il labiale era insomma, il discorso tradotto dal labiale era quello discorso che, che osannava eh, rende e soprattutto incitava la tradizione di un'inciscia del popolo e di suoi compagni, della madre non della stessa età. E lui, ovviamente, sulla base di questo va a rendere conto alla madre del, del suo passato. un film piccolo, ma perché che sta un po' al cuore delle cose che, che, che stiamo dicendo. Il tema, no, io sentivo parlare di gusto, ovviamente sono d'accordo con tutto quello che dicevo, e, e pensavo in due cose, non lo dirò con due citazioni, ma vorrei fare citazione di citazioni prima, è quello che dice Einstein O'Reill la giustizia funge dal campo dei vincitori e, ed è questo un po' il, il rovesciamento che sta qui alle spalle di tanta storia, no? Cioè, no? questo è il classico paradosso no? delle rivoluzioni che quando diventano, vanno a poter dire, cioè, bo, tante volte mutano le forme del, degli oppressi, mutano le forme degli oppressori è il meccanismo vittimario che ti porta a raccontarti ancora come oppresso, quando diventa l'ideologia di un nuovo potere, non è più il ricordo dei torti che tu hai subito, che giustamente l'ha raccontato, ma diventa quindi un pezzo della costruzione di quella roba. E l'unico modo per ascoltarlo è appunto ricordarsi che il un viaggio e la della giustizia fugge dal campo dei vincitori e che quando vinci dovresti mettere quindi, in campo un meccanismo autocritico di autocontrollo sovrumano perché poi in realtà la, la storia deve andare sempre dall'altra parte. L'altra cosa che ci ha intima scrittrata insieme, che ho comunque la fortuna di conoscere, e, e penso al suo libro, a parte quello dei, dei soldati africani, di preghiera per Cerno, che no? è stato uno dei primi grandi libri in cui si mescolava raccontagi sul campo, storia orale, quello è un libro sulla difficoltà della storia orale. Perché lei che cosa fa? C'è cioè, come se è un libro che procede per, per gironi, no? Più a Gironi era tre mesi, quindi è un libro scritto sull'86, scritto sul l'85, non mi ricordo che anno era l'85. c'è sull'85. Quindi, certo, quindi un, un evento che era stato tenuto in parte segreto, no? La cosa che fa è andare ad intervistare la moglie del pompiere morto, il guardiano, eh, quello che vive di fronte, che è la, la, la, la, la moglie, i primi soccorsi della mia squadra, su 40 persone sono morti eh, 36, no? cioè, fa questo lavoro di, di storia orale che inevitabilmente anche un lavoro di denuncia e di accumulo di materiali, che altrimenti non erano usciti, no? c'è cioè, una situazione di di parole e di testimonianze della nostra post-democrazia. Ed è già un libro bellissimo, no? forse solo quello, ma lì avete libro si rende conto che questo non basta, che c'è un libro, cioè, perché facendo questo quindi le fai non una giusta opera di denuncia, ma rischi di produrre le vittime in quanto vittime e non il sistema che ha prodotto quello. E allora invece di, raccontare, di raccogliere le carte della centrale, di che cosa non ha funzionato, di come è stato costruito quel modello e di che cosa è esploso. E credo che questo discorso, il dialogo molto con quello che dicevi tu prima, sul, sul, anche sul, sul, sul, sulla moneta ebraica e sul, sulla Schwal, su E io credo che sia questo il modo contemporaneo la memoria per come si sta qualificando rischia di andare altrove rispetto a questo nucleo caldo della ricerca necessaria. Dunque, la ricerca che sembra che se no, veramente siamo un po' conoscenze quando esce un grande poeta palestinese. Io non so se in inglese questo verso bellissimo si ha parlato di Prismet, Is eager to inherit the prison, mm -hmm. cioè il prigioniero non vede l'ora, il come si dice? Rama desidera spasmodicamente di alimentare la prigione, il prigioniero vuole alimentare la prigione. Questo è un meccanismo eh, psicologico che poi naturalmente vale per, per, per il singolo, vale per, per l'intera comunità, vale per l'intero interi paesi, e temo che a un certo punto possa valere anche per le intiletti. No? Mm -hmm. no? okay. allora, Diventa una deriva che deve essere in modo assolutamente aggirata e io e tutti noi, anche soltanto dobbiamo su queste cose, leggendo anche i libri giusti su queste cose, possa veramente servire, cioè credo che dobbiamo un po' muovere da questo punto di vista, anche per riappropriarci anche noi, che non ci sentiamo vittime addirittura. Cioè, sì, forse vittime siamo tutti un po' vittime su qualcosa o di qualcuno, però. Con la condivisione e il non, non ho detto che, che tutto questo ci dia diritto a una rivendicazione perché già il fatto di dirci una persona è già è una gratificazione, non abbiamo bisogno di altro. Io mi fermo qua, ma naturalmente sarei molto, mi farebbe molto piacere se ci fosse qualche domanda da parte vostra, ho visti piuttosto attenti. Daniel, una riflessione dove lo vedo? Sotto verso il pubblico. Va bene, va bene. L'ultimo riguardava anche eh, le discussioni di gli storia, storie Allora, attenzione a rinunciare alla storia, con la A finale, anche se non con la S Io capisco che le storie... Hanno decostruito la storia, quella italiana, con, con la S maiuscola, lo, lo spirito a cavallo che veniva in Napoleone, quindi la storia scritta dall'alto, eccetera. Quindi va benissimo che questa fase, che abbiamo chiamato postmoderno, è una galassia complessa, quella delle storie, delle differenze. Ehm, sia stata una cosa importante per rompere quella per ricostruire quella storia lì però attenzione perché è un discorso che provo a fare già, già ieri ipostatizzare le storie le differenze non è un altro che riproporre in frammentato diffuso lo stesso meccanismo identitario abbiamo tante storie in questo momento allora qual è secondo me la cosa che è difficilissima da fare pensavo anche appunto, ripetere dal punto di vista Martina, che forse è lo scopo eh, ciò a cui tendere, dipende anche uno dei, dei, dei temi eh, del, del festival, e quindi già cioè, a pensiamo alla storia comune, dove la storia comune non si intende di prendere la storia da cui siamo partiti, quella che deve essere la storia che abbiamo detto, ma che le storie facciano parte di una storia scritta insieme, in comune, condivisa, attenzione che lasci senza risolvere le contraddizioni e i conflitti. Ora, bisogna fare questo passaggio, perché altrimenti, penso io, anche il meccanismo di più distruttivo vegetale di cui si parlava deriva proprio dalla iconoclitazione delle storie che diventano storie che dirò differenza, che, che non sono in rapporto anche conflittuale con le altre storie. Ecco, quindi non perderei eh, il termine storia da, da, dall'essere che vedo fuori in questo incontro, anche se appunto, forse chiamato storia comune, perché il comune non si intende unica, ma si intende in comune, condivisa, no? enfatizzando quel con che sta nel termine stesso comune grazie volete replicare? no ma sono d'accordo con Ci guarda, cioè, un... no cioè, ovviamente sono d'accordo con Dario mm -hmm. scusami, era in, in un modo in cui c'era un po' sì. di, uh, sì, di... di, di... fare sì, la per una azione comune consente la Sì. Ma ah, ovviamente sono totalmente d'accordo, cioè il discorso del termine storia è uscito un po' da tutti noi come pluralità, ma non come ovviamente separazione identitaria, ma perché io credo che sia molto difficile mettere insieme una, una storia in comune, non solo uno storico, ma ovviamente è una roba complicatissima. Non mi ricordo se durante l'incontro o dopo l'incontro si parlava con Marina e Arnita della difficoltà di fare storia condivisa, Albanesi, Albanisi no? però per quello che è, è ovvio che la strada per quanto difficile è quella insomma è quello che, che diceva no? ovviamente Alex Langer no? creare dei poci cioè, scretolare le compattezze no? eh, in che contrapposte eh, non sono ovviamente questo pone una questione e lo dico non da storico cioè un conto è dire parliamo confranziamo, cioè un conto è creare dei percorsi condivisi di storiografia che è una roba un po' più complessa qualcuno? posso dire? hai una grande domanda? sì, e poi così mettiamo insieme le risposte e facciamo un'altra Mi chiamo Nina Brera, eh, leggo da Prindisi. Volevo, lei proponevo di fare e eh, anche di dare dei suggerimenti di lettura. In relazione alle fonti, per eh, la vicenda di Praga, io eh, segnalerei un, un libro e un'esperienza molto interessante, quella di Etty Iveson, la quale nelle sue lettere e nel suo diario eh, parla di questa eh, responsabilità anche Praga e ne parla nel momento in cui i fatti accadono, come Anna Britovic scrive. Però eh, ha, um, um, in, in Olanda, eh, al Museo della Resistenza, eh, di Eddie Hildes, non c'è traccia. Eh, eppure questa Madonna è una donna estremamente interessante e dal punto di vista della sua esperienza, femminile e per la storia ebraica mentre la casa di Anna uh, Frank è visitata e, e questa sua vicenda sulla storia è molto conosciuta quella di Etilson non lo è allora io credo che c'è anche il problema di escursione di alcune storie eh, che non vengono conosciute adesso il diario completo di Etilson è stato pubblicato da Erfi integrale ed è un testo che forse più di quello di Anna Frank andrebbe pubblicato in edizione economica perché costa 30 euro e, e quindi oltre alle cose che avete già detto c'è anche questo problema come anche eh, una un politologa, una filosofa come Anna che eh, ha spiegato delle cose che al suo tempo le hanno creato Ah, e descriveva anche meccanismi di complicità con le vicende importanti per, per tutta la nostra storia. E che eh, La banalità del male è un libro che forse avrebbe anche esso letto e studiato per, com per combattere questa mentalità eh, vittimaria che poi ci contamina anche in molti altri aspetti. Quindi io consegnerei nelle letture di questi due libri che eh, queste ipotesi, quindi di costruire una storia condivisa, parte da, è possibile solamente attraverso la costruzione di un'esperienza diretta, perché non, se no, altrimenti risulta essere un esempio, scusate il termine, ma è. E cioè, a me piacerebbe che ci fossero storici parti tra loro posta, che portano sul tavolo pensi i documenti sullo stesso evento appartenenti, come dire, a archivi tra loro diversi e, su, sì, e, si, e che dunque necessariamente non saranno tra di loro coincidenti perché come diciamo, due individui che vedono un, eh, un episodio non, stanno, raccon non racconteranno mai la stessa vicenda, cioè, questo, se volete, ci il film Rashomon da questo punto di vista è fondamentale Letto nessun manuale di storia dell'astografia. E tuttavia solamente quell'esperienza, solamente quel tipo di esperienza saremo in grado di comunicare il fatto che gli storici fanno una scelta una di relazione. Cioè quindi il punto, di... no, secondo me, a cui non possiamo puntare di costruire è un tavolo necessariamente, magari forse anche artificiale, ma che mette insieme pezzi che vengono dal chiedi pezzi e che costringono i dubbi che lavorano su quell'argomento a confrontarsi sull'uso delle fonti perché solamente da quel tipo di esperienza che ti viene allora il dubbio che la storia costruita è in qualche modo una storia indotta Grazie. e quindi, come dire ideologicamente orientata buone e falsa, ma sostanzialmente costruita con un ordine che non è quello avvenuto sul canale. quindi, se uno dovesse oggi ragione. Su un'ipotesi concreta di lavoro, L'unica ipotesi concreta di lavoro che io individuo è questa, non ce n'è un'altra, riguarda anche la voglia, come dire, la voglia che storici professionali hanno di mettere nel loro, loro percorso. Io oggi non ne vedo tra quelli che appartengono alla mia popolazione, ad essere piani, poi meno da un altro vi piacerebbe questa pensi. Per esempio, io ho avuto tra i miei maestri, io ho avuto uno storico che oggi ha 94 anni, questo signore si chiama Carlo Capone, che quando ha scritto un libro che ha, secondo me, fatto da spartiare sulla storia della resistenza, che si intitola La Guerra Civile, eh? il problema che si è posto dentro a quel libro non è se dovessi costruire la scena dell'agire giusto nella storia del Ma il problema è se individui che agiscono nella storia quali motivazioni si dà, come analizzo le loro motivazioni. Quali documenti opporto ad analizzare le loro motivazioni? Possono essere no? documenti politici, plante, schizzi, disegni, racconti fatti successivamente e in questo non devo perdere due cose, non devo perdere il fatto che c'era stato un tempo in cui quelli avevano composto quel tipo di documento usando, cioè, quindi che il testo scritto nel 1943 non è uguale, anche se racconta la stessa roba, alla lettera che tu scrivi nel 1952, perché uno ti chiede che tu racconti cosa tu hai pensato nel 1943, questo deve avere un piano in testa, che non è lo stesso documento, anche se parla dello stesso episodio, perché dentro ci sono mediazioni linguistiche, ah. cosa è successo in dieci anni, quante volte l'hai raccontato, raccontato, a chi l'ha raccontato, a chi vuoi raccontare? Che storia ti guarda? raccontare? Che, te che storia ti a raccontare, cioè quindi Presume anche un discorso di estrema pazienza. La domanda è dall'altra parte, esiste oggi un pubblico paziente? A me sembra di no. Io concludo dicendo che eh, tutto questo discorso torna con una splendida mostra che ci stanno intorno. Quando l'altro giorno si parlava di, della selezione, quello che dice Davide è sicuramente vero, io credo che sono scatti di realtà e dobbiamo cercare anche credo che questo valga un'esperienza nostra di crescita di costruire una continuità tra uno scatto e l'altro no? questo è un esercizio privato che possiamo fare senza che eh, comporti nessuna pretesa del momento che dobbiamo diventare tutti tecnici o tutti storici o tutti archivisti o tutti specialisti di qualcosa ma proprio per immaginare un percorso sia di chi ha lavorato su quella roba sia di chi è passato per l'esperienza. È un'esperienza secondo me interessante. Io queste foto che abbiamo intorno le vedo proprio come strazi, momenti di, di, che sono stati immortalati, scelti però, non sono scelti perché sono scatti successivi, scelti dopo, elaborati dopo. Quindi eh, il problema della verità che si pone eccetera eccetera, questi sono... Sono fotogrammi istantanei in realtà, non ci dubbio, ma sono comunque operazioni di selezione, che è anche quello che risuono ovviamente della memoria. La memoria funziona con un meccanismo assolutamente selettivo, quindi noi decidiamo anche se in modo assolutamente inconsapevole che cosa ricordare e che cosa non ricordare. Io vi saluto e vi ringrazio dalla sezione, alla prossima.